Vediamo solo più questa tizia qua che c'aveva un mitra figlio Qua sotto cos'è? Se lo indico non fa niente, ci sono delle forbici, penso sia un fix, un, um, un bisturi. Ok, perfetto. Ho trovato una bella macchina che non è di nessuno Quindi me la ruberò. Allora Spegniamo la radio Ah Kabuki Questa è quella di cui ci parlavano Ah ho perso Mi hanno già dimenticato Perfetto Neutralizzo i criminali Vabbè visto che ho fatto una cosa brutta Adesso mi faccio c'era era tipo qua Aspetta come già si esce. Vi, ho rintracciato dei medicinali rubati Qualcuno li tiene in un appartamento di Kabuki Purtroppo non ho idea di cosa ti aspetti lì Perciò fai attenzione Comunque se me li riporti Dei bisturi ti ringrazieranno Sentitamente Altri dettagli nell'allegato Sopra, non è qua sotto. Ti dico quello che vuoi, ma non uccidermi. Perché la gente qua la tocchi? E inizia a dire: chissà che cosa Beh, non è. Che... Beh, Ci sono tutti che ti giri un secondo e ti vogliono far fuori Questa macchina sta per esplodermi, non è una buona cosa Vadoo I proiettili vabbè ora c'ho l'arma potente e vediamo se ridete ancora cosa c'avevo un'arma? ma mi dissocio Prendere questo, non capisco L'ho preso, perfetto Ora allora prendiamo solo piloti di sto tizio Ricarichiamo la pistola Vediamo cosa devo fare qua Allora, sequenza richiesta per caricare. Pd, pd, pd. Inventario pieno se tipo ti sparassi... ok tu smetti di funzionare raccogliamo giusto le ultime cose Poi io prendo un attimo sta, sta roba qua e me ne torno indietro. Ah però qua c'era una macchina che era molto più bella. che c'è allora inventario drappiamo un attimo qualcosa forse sì, mi sa sono... non ti ho già visto da queste parti ho una buona memoria per le false il bar è chiuso mi spiace devo parlare con Pan è qui da voi Scendi le scale Vai fatto Giudi che stai lento E ricomincia da capo Ma sai che voi vi facciamo? Ah. Di Giudi si sta rendendo ridicola un'altra Ehi, dove vai? Non c'è niente da vedere Tanto i randaggi, va a occuparti del tuo ospite. Sus, non abbiamo ancora finito? Sì, che abbiamo finito, cazzo. Non ti arrendi mai, eh? Non abbiamo più niente da dirci. Credevo di essere tu. Ascolti, hai visto Evelyn? E a è importante. Perché certi un capo espiatorio per quel disastro che chiami tu? Sai com'è andato il colpo? Vuol dire che le hai parlato. Sempre l'ho mandato tutto a puntone e fatto ammazzare tutti i tuoi figli. Davvero proprio. Anche tu hai fatto la tua parte in questo fiasco. Il colpo non si sarebbe mai realizzato se tu non avessi messo mano alla sua guida. Mi avete costretto voi, ragazzo. Tutti e due. La cosa passata l'avevo detto fin dall'inizio. Vuoi davvero fare la vittima? Mi pare che tu ne sia uscito D'accordo. Ma tu pare siamo tutti in questa parte. Ma sei disperato. Te lo sei legge in faccia. Ah. Ok, diciamo che sono abbastanza nella merda. Il biochip che abbiamo rubato mi sta uccidendo lentamente. Evelyn mi ha commissionato il lavoro, quindi potrebbe sapere come fermare il processo. Per questo devo sapere chi l'ha soldata. Mm. Diciamo che ti credo. D'accordo. Evelyn è una donna, lavorava al Klaus. La cercherei E dove si trova? si porta, se mi sul mio tavolo. Prendilo quando trovi Everin. Prendi il porta sigarette. Mega torre, gran lusso. Aspetta. Mm. Fammi sapere come sta. Faccio uno squeal, ok? Grazie. Grazie. Come si passa, scusa? Vada ah, qua. Uno doll. Perché non mi stupisce? Sei un engramma in una mente morente. Niente dovrebbe più stupirti. Quindi, facciamo un salto a questo Klaus? E perché no? Perdere. Sei qui per dirti di giorno. Prova di più. Mi chiamano Mister Renzo. Se cerchi lavoro a pacifica, chiamami. Sono qui, ma come? Niente piacere di conoscerti. Sono davvero onorato di conoscermi. Se cerchi lavoro, chiamami. Questo no, è il poi... una storia. Eh, GG. Orban dm 54 News e queste sono le notizie locali Cosa mi sono perso stavolta? Illumina La tipa della Brain Dance nasconde qualcosa Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Il L'edificio deve appartenere a noi Non credi che Judy stia mentendo? Perché? Una cosetta chiamata intuito. mai sentita? Oh, quindi stai soltanto sparando cazzate Stavo io. Vorrei dire che Ho cambiato un po' il robe nell'inventario ma non ve lo faccio vedere Perché faccio tipo molto schifo Però Ho guardato più non tanto dal Punto di vista estetico ma dal punto di vista Performante ti tutto Benvenuto al Clouds. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Le dispiace collegarsi al terminale? Sto cercando Evelyn Parker. Lavora qui. Mm. Mi dia un attimo. Al momento Evelyn non è disponibile. Devo vederla. È importante. L'algoritmo non sbaglia. Mi creda. Sceglierà una doll che la delizierà. Le nostre doll possono cambiare in tempo reale i colore di capelli e occhi come preferisce. Sono un cliente. Beh, motivo in più per entusiasmarsi. C'è una prima volta per tutti, Perché esitare? Deve solo connettersi. Creeremo il suo profilo personale e potrà entrare. Scusa, ha detto qualcosa di utile. Cicuno di noi moriamo questa vera e portiamo un ordine speciale dritto allo chef. Come fai a sapere che cosa sto cercando? Il cloud sa sempre tutto. Noi troveremo i suoi profondi desideri. Soddisferemo i suoi bisogni. E molto di più. Meno non è una parola così Quindi, come funziona? Un algoritmo guida le funzioni motorie della donna. Prende i dati del suo profilo e li trasforma in esperienze in tempo reale. Il limitatore mnemonico del chip comportamentale della donna gli accorde accesso alla sessione. Quindi non resterà traccia del conto. Beh, eh, potrei dire di sì, ma ciò lo priverebbe di una storia sospenso, crede. Una volta lì dentro, sarà lei a decidere quanto rischiare. Stai dicendo che non è pericoloso, ma che c'è qualche rischio in un certo senso. Una cosa è sicura. Non si può mai sapere cosa aspettarsi. Ok, la cosa mi incuriosisce. D'accordo, facciamo. No,